la trasmissione iniziare stai trasmettendo dal vivo ecco cari amiche ed amici il vostro amico santen chan sta trasmettendo dal vivo in questo in questo secondo canale perché tra secondo canale perché era tanto tempo che non lo facevo e poi perché non voglio saturare il mio primo canale di video infatti se ne trasmetto più di uno la settimana vedo che la audience cala allora più o meno eh, gli metto il video al video questo titolo non per eh, copiare o fare concorrenza a eh, giuseppe flaco montefiore ma per supportarlo poi vi ricordo che se voi mettete l'hashtag Santenchan eh, che succede nel titolo dei vostri video e eh, nei vostri nella descrizione dei vostri video l'hashtag che adesso vi lascio qua se riesco a copiarlo succede che a me mi seguono in molte persone nel mio canale principale Santenchan e poi in, in molte reti sociali ecco qua nella nella chat vi ho lasciato eh, ho lasciato nella chat e quindi e quindi voglio dire avrete la possibilità avrete la possibilità in questo modo di, di avere di avere molte persone a seguirvi perché molti vanno a guardare l'hashtag santinciane eh? Io faccio i video apposta per collaborare. Adesso devo mettere tutti i dati, la, la data. Licenza, vedi, cambio. Licenza Creative Common Attribution. Persone, blog, distribuzione ovunque. Eh, consenti la riproduzione della chat una volta che il video è terminato ebbene bene sì ecco qua. come lo lascio in descrizione purché menzionate il nome di questo canale ed il suo link siete liberi di riutilizzare questo ed altri video caricati in common creative attribution riutilizzo consentito dall'autore che sono io vabbè e poi eh, ho messo anche eh, la roba del mio canale principale ma adesso non riesco a editare tutti i, i dettagli sono del vivo mi sta seguendo nessuno allegria Allora che dire? Che dire? Per, anni, per domani negli Stati Uniti si sta aspettando il patatrack. Come ti detto prima io ho visto che quando facevo tre o quattro live o tre o quattro video a settimana, eh, aveva poche visualizzazioni. Addirittura mi arrivano a mille visualizzazioni eh, a video se io ne faccio uscire uno al mese o uno ogni due settimane, dipende. Domani è 20 gennaio 2021. E che succederà? Va bene che fra sette giorni, il 26 gennaio, sarà il mio compleanno, compierò 52 anni perché sono nato il 26 gennaio 1969. Ma non è quel che può fregare a voi e neanche ciò che frega a molti nordamericani. Domani, 20 gennaio, giovedì, 20 gennaio, 2021 No, domani sarà mercoledì. Ah, giusto. E poi come ho chiamato questa questa questa live? Ah, non gli ho messo il giorno della settimana. Domani io pensavo che oggi era mercoledì e invece domani mercoledì beh allora che succederà domani mercoledì 20 gennaio 2021 il mio compleanno invece sarà fra una, se, una settimana, cioè martedì 26 gennaio 2021. Ma non c'entra niente. Domani succede che finalmente viene l'assunzione di Biden. E se già hanno fatto un patatrack con quell'estremista che non si capisce che estremista era perché lo hanno incarcerato e lui ha detto che si rifiuta di mangiare cibo che non sia organico, che io non so che cibo è uno vestito da sciamano con la pelle del bisonte che mangia solo organico. Poi la madre ha chiamato alla carcere e ha detto: Se non gli date da mangiare il cibo che lui è abituato a mangiare, può morire se mangia qualcos'altro, che ne so, è fast food. Se già è successo quello il giorno in cui è stato proclamato ufficialmente come vincitore Biden come sconfitto trump che può succedere domani che i servizi segreti la polizia che possono leggere dal satellite i titoli del giornale o addirittura la, la scritta piccolina di un giornale la, la targa di un'automobile non sono riusciti eh, a fermare una folla autoconvocata nei social media che dicono controllati dai servizi segreti e che si dirigeva a piena luce del giorno al campidoglio Sfilando per le strade, c'erano molte più persone che sono rimaste fuori di quelle che sono entrate. E i servizi segreti non hanno potuto prevedere nulla. Io ho dei dubbi che o non sapessero qualcosa oppure veramente tanto servizi non sono, sono di servizi e anche noti, non segreti, perché insomma, eh, come si fanno sfuggire queste notizie qua? E vedremo forse farò uno speciale sul mio canale principale Sant'Enciano, forse su qualche altro mio canale perché non voglio saturare il mio canale principale nel frattempo sto leggendo io leggo sempre la storia del karate karate un bel librino un bel librino di tutta la storia e l'evoluzione del karate poi volevo fare anche un, un video su rainish sui suoi insegnamenti e poi c'è il mio cane che abbaia perché c'è casino in strada a quest'ora 23.16 Io mi domando parafrasando una canzone di David Bowie This is not America. Cioè, sono andati a favorire la primavera araba. Defenest volevano defenestrare Bashar al-Assad e non ci sono riusciti perché si tramandavano il, poder, il potere generazionalmente in Siria. Sono contro la dittatura dei Kim che è già la terza generazione che governa. Erano contro Ugo Chavez da Fria in Venezuela e adesso contro Maduro che non se ne vogliono andare dal governo. Chavez è morto nel, nel governo. Ugo da Frias fa di tutto per toccare le elezioni e si può accettare che, che loro siano dei dittatori. Ma, ma Trump come si è comportato? Una volta ogni tanto anche la superpotenza ha dimostrato di avere delle super debolezze. Comunque tutto il mondo si è scordato che... il clinton ha bombardato baghdad city in iraq più volte che bush padre e bush junior insieme forse molti di voi non hanno vissuto quel momento negli anni 90 forse non eravate nati o forse nel 2000 con la, la guerra che c'è stata nel golfo nel 2000 dopo l'attentato 2001 dico alle torri gemelle che hanno basso iraq lo hanno destabilizzato, poi è arrivato al qaeda l'isis e tutto il casino forse molti di voi nel 2011 avevano 11 anni e gli sto ricordando cose vecchie ma finché tutte queste cose le hanno fatto gli stati uniti vabbè e andavano a riportare la democrazia adesso se succedono incidenti nel Campidoglio e speriamo di no e se succedono cose più gravi in tutti gli Stati Uniti di quelle che, che già sono successe in tutti gli Stati Uniti sono morte cinque persone centinaia di feriti in manifestazioni in tutti i Campidoglio degli Stati Uniti non solo quello di Washington DC chi è che va a riportare la pace la democrazia e la stabilità negli Stati Uniti e come farlo? Con portaerei, con missili, con bombardamenti, con embarghi commerciali, come fanno loro? Non credo. Non credo perché loro possono permettersi di ordinare a tutto il mondo embarghi contro Russia perché non ci sarebbero delle elezioni chiare e perché avvelenano gli oppositori di Putin e di Medvedev. O embarghi alla Bielorussia. O embarghi di qua e di là alla Turchia, insomma, tutti i paesi canaglia che ha denunciato Bush Jr. prima dell'attentato alle Torri Gemelle che ci sarebbe stata una guerra che sarebbe durata più di vent'anni all'asse del male, cioè con l'asse conformato dai paesi malvagi che sarebbero stati Libia, Somalia, Iraq, Iran. Palestina, eh, Cina, Corea del Nord e quant'altri, Russia, Pakistan, e erano tutti colpevoli di fare quello che adesso stanno facendo gli Stati Uniti, un'opposizione antidemocratica al risultato delle elezioni, perché che ti piace o no ha vinto Biden ed è stato in questo più signore george Walker bush senior quando ha riconosciuto a bill clinton e si è complimentato con lui la vittoria o al gore che si sapeva che c'era stato un broglio magari frutto della confusione di più di 5.000 schede elettorali e comunque si è complimentato con bush junior per la sua ricandidatura perché negli stati uniti conviene parte che hanno un vecchio sistema elettorale che con quello degli elettori grandi elettori andrebbe riformato ma negli stati uniti non puoi governare se c'è una risicata maggioranza un po come in italia allora di solito i presidenti preferiscono perdere piuttosto che fare ricorso e che gli vengano riconosciuti 5.000 10.000 50.000 voti che magari gli danno solo un seggio in più nel senato cioè la camera alta e un seggio in più nella camera dei deputati nel parlamento perché in questo modo avrebbero sempre una posizione permanente di tutti quanti gli altri e magari anche di qualcuno dei loro un'opposizione interna io prevedo che molti di voi si capaciteranno di questa live non subito allora io eh, vorrei vedere se posso mettere questa live dove la metto Dove la metto almeno la metto nella speriamo di sì ecco qua era da due settimane che non, eh, pubblicavo un video su questo canale, e allora, guarda, caso adesso ci riesco, ah ah ah. però stanno così le cose, vi rendete conto? La più grande democrazia del mondo come loro si fanno chiamare, perché io non so se è a ragione o a torto cosa però la più grande democrazia del mondo che ha bisogno ha bisogno di, di queste fare queste sceneggiate queste cose che che non si riescono a capire adesso io sotto la live ma io voglio temporeggiare con, con questa live bello la parola temporeggiare e, e niente vediamo un po qua vi lascio nel caso in cui vi interessi io poi ho ricevuto dei messaggi dicendomi ti insegno come aumentare il numero degli iscritti in Telegram, però la persona interessata poi non mi ha detto come trovarlo su Telegram. E allora rimane un mistero. Vediamo, perché mi sembra che mi sia bloccata. Ah no, la live funziona. Non riesco a trovare non riesco a trovare dei contenitori che ho perso, dove c'avevo dei rosari buddisti peccato perché me, me ne ero affezionato L avevo qua poi ho detto no li levo vediamo un po che si mi è inceppata un po la pagina e niente eh, ho fatto questa live che dura da più della live che ho fatto ieri ma un po stube studio apri un'altra finestra ogni tanto ascolterete ogni tanto ascolterete dei mozziconi di video perché c'è la connessione inestabile oggi ho la connessione stabile per quello che a me piace ascolterete dei mozziconi di video perché c'è la connessione inestabile oggi ho la connessione stabile per quello che a me piace pubblicare video Mostruosa. Quante ore ho per la monetizzazione in questo canale che voi state guardando? 27 ore contro le 2670 del mio canale principale. Ho 78 iscritti. Allora, la mia ultima live, il mio ultimo video l'hanno visto qua 13 volte. È un video. Eh, di diciamo ho salvato un episodio di sprecher è un radioprogramma in pratica poi un video corto 14 volte la mia ultima live è stata il 16 dicembre 2020 l'hanno vista 60 volte la mia penultima live in questo stesso canale è del 13 dicembre l'anno 13 dicembre 2017 e l'hanno vista 23 volte la mia terzo terzo live è del 28 ottobre 2017 e l'hanno vista 89 volte guardate cercate in questo canale live e troverete delle cose molto ma molto ma molto interessanti almeno così penso io che non ho nessun interesse in ingannarvi ma se nessuno si unirà a questa live cosa molto probabile perché ieri si sono unite 4 o 5 persone in tutto alla live che ho fatto dal mio canale principale invece da questo canale eh, non si unisce nessuno perché con 78 iscritti le probabilità di trovare online qualcuno sono molto scarse. io mi domando se è entrato qualcuno in camera mia e mi ha fregato i rosari buddisti che io avevo degli astucci di stoffa non è la prima volta che delle persone che vengono a fare del mantenimento nella casa mi derubano però sarebbe molto triste anche perché non hanno un valore materiale le cose che mi mancano non so se dire che hanno un valore spirituale certo hanno un qualche valore le ho pagate Ma dire proprio che abbiano un valore, insomma, se le vado a vendere o le vado a comprare, non è che fa la differenza. Ma lo stesso, uno ci resta male, uno ci resta male quando quando vede che, che gli spariscono cose che eh, per lui avevano una certa importanza. E così, poi vi farò sapere se le trovo queste cose. Ma erano, erano dei rosari buddisti. No, è che io li ho messi in un luogo in un luogo dove di solito non vado mai a metterle in un mobile ecco qua li ho trovati questo è dell'incenso che ho comprato a miami in una riserva indiana degli indiani del nord america sono dei rettangoli dei prismi eh, ancora dopo 30 anni hanno l'odore del legno dell'incenso della resina delle piante l Incenso naturale fatto con legno e resine di pini di, di, delle loro montagne sacre Questi sono gli Ezo della Kimbanda o Kimbanda, dipende da come si pronuncia, adesso per me è uguale. Ezo, questo non è della Kimbanda ma è San la Morte. questo è un orisha non è della Kimbanda ma è della Umbanda questo è della Umbanda ed è Ianza, questo è cattolico San Cipriano che non cede alle tentazioni dei diavoli. Questo è San Giorgio che difende contro il drago i maligni i Satana. Questo è Pomba Gira che è della Kimbanda. Questo è questo Tranca Ruas, che è della Kimbanda. E questo è Ezzu, che già le ve l'ho fatto vedere prima, che è della Kimbanda. queste sono le guide queste sono le guide queste sono le guide della santeria eh, bia bianco nero rosso come si vede più o meno lì bianco nero rosso quella per voi alla sinistra e di san cipriano quella nel centro e di san giorgio che c'è anche i colori della bandiera italiana verde adesso si vede al contrario Come vedete, se messi così, sembra che nero, bianco, rosso di San Cipriano, come i colori del, del secondo Reich tedesco, del secondo regno. San Giorgio c'è i colori della bandiera italiana, verde, bianco, rosso, e Pomba Gira, ma anche gli Ezu in generale della Kimbanda, sono eh, rosso, neri o nero, rosso. Mi sembra rosso, nero per Pomba gira che è lezzo femminile lo spirito femminile disincarnato e invece nero e rosso per e eh, su o per trancaruas soprattutto per tranq san la morte san la morte bianco tutto bianco oppure tutto nero adesso è veramente tardi sto facendo in pratica questa live per il gusto di farla perché è una live inutile eh, visto che non avrà molto pubblico ma la faccio per intrattenere quelle poche persone che mi seguono in questo canale e dirgli di